Allora, li prendiamo da questo piccolo inconveniente ragazzi, va no, meglio. Allora abbiamo detto che i flettenti sono tutti uguali, quindi io devo illerare il flettenti inferiore, allora, così funziona, no? Quindi anche nella funziona nella politica, perché tiro la corda di sotto e quindi minimo di potenza in più deve avere il flettente inferiore, ancora di più, a maggior ragione, nell'arco nudo dovrò avere teoricamente teoricamente eh, più forza nel flettente inferiore, no? perché il flettente inferiore essendo più duro, le forze si distribuiscono, le forze si distribuiscono e vanno a caricare di più il flettente superiore. E quindi dovrò indurire il frettempo inferiore. Quindi si deve sempre indurire il frettente inferiore, teoricamente. Allora, come risolvo l'enigma? Allora, intanto tutta questa storia del Tiller è già sopravvalutata a questa volta, ma quella del Tiller poi è uh, un'altra so. In effetti a cosa serve il Tiller esattamente? Perché poi il Tiller la, la, il dealer serve a in concomitanza con il punto di spinta sull'impugnatura e il punto di incontro a rendere gli allineamenti assiali con la freccia il più possibile in linea Quindi, oltre a far chiudere i frettenti che poi lì è ancora una decina nell'arco nudo perché avvengono delle cose strane nell'arco nudo Abbiamo molte distanze, abbiamo solo un punto, di presa, abbiamo un punto di presa che varia come minimo di 5-6 cm, quindi le cose sono molto variabili, quindi ci dovrà poi trovare dei compromessi ma le vedremo. Cosa vi serve il punto di spinta? Il, il A. Mettere insieme punto di spinta della griglia, punto di incontro e potenza dei flettenti e equilibrio della potenza dei flettenti in modo tale che la spinta sia sulla freccia, sia alza senza andarci a cercare rogne su, sul tiler dinamico, perché si possiamo fare mille prove, anche misurare eh, con un dinamometro, con la presa dei 5 metri, con la presa di 20 metri, con la presa di 30 metri, con la presa di 40 metri, la pari di 50 metri quanto tira a misurare il nostro lungo che poi l'allungo sarà sempre comunque variabile perché più, siamo più corti a 5 metri e siamo più lunghi a 50 metri quindi è una cosa semplice da, da misurare si potrebbe fare una cosa scientifica di quel genere eh? non dico che non si può fare però no, i benefici non sono tantissimi no, la cosa primaria da fare è Mettersi a 18 metri, 15-18 metri davanti al bersaglio, mirare, e questa volta mirare proprio consciamente, questa è l'unica volta forse che assolutamente dovete collimare consciamente con il bottone sul centro del bersaglio. Mettete la vostra grip come la mettete di sotto, mettete il bottone, un pezzo del bottone sul centro del bersaglio e lentamente tirate e andate in avanti. Okay. Se, se l'arco si sposta verso l'alto dovete aumentare il, il, il fletetto superiore, se l'arco si sposta verso il basso dovete aumentare il fletetto superiore o viceversa. Allora, quello che interessa a me preliminarmente è quello di avere un'azione di tiro lineare senza tentennamenti, non mi devo più preoccupare che si sposta mentre tiro, io devo essere, devo concentrarmi sulla mia azione, l'ho ho detto che è molto importante, sull'allineamento, sull'allineamento delle forze, vedremo poi quando parleremo di tecnica, come una volta arrivati all'ancoraggio inizia il tiro, no? quando, Quindi io devo avere un allineamento perfetto, non devo avere tentennamenti, l'arco non deve muoversi da nessun alto verso il basso. Restare là, per arrivare all'ancoraggio. Poi, una volta all'ancoraggio, dovrò fare questo famoso trasferimento di forze dalle forze che ho usato per tirare la corda a forze più interne per poter allineare queste mie forze di spinta e trazione sul piano verticale in modo ottimale. E poi, ovviamente, rilasciare la corda, la freccia parte Quindi, l'azione di Tiller, l'azione di verifica e di messa a punto del Tiller io direi che è molto meglio farla unicamente così quindi la mia sensibilità che è poi quella che conta no? se io non ho nessuna sensibilità non mi accorgo di niente lo tengo. tengo a zero lo tengo come lo veste cioè non, non faccio, non faccio solo attenzione che non sia completamente sballato magari mi spalti quindi lo tengo a zero se io invece sono un bravo tiratore ho una tecnica adeguata e ho questa sensibilità, però cavolo se me la se il killer non è messo bene per me, perché il killer dipende da tantissimi fattori, non è uguale a tutti, dipende da come spingo con l'impugnatura, ma come mi serve a me Allora, A me di serve che io devo avere, guarda un po', il punto di spinta qua, perché si deve allineare con quest'osso, e quando io i miei segmenti ossei sono allineati, cavolo devo essere allineati, poi ci penso io, con i, miei, con i miei muscoli dorsali allineare le forze in gioco, ma qua io devo avere un punto di spinta che sia ortodosso e ortogonale ai miei segni di oggi, funziona così. È una questione anche di carica, no? oltre che un'arte. Quindi, la mia, la mia messa a punto vale perché io ho bisogno di un in cui io mi sia soddisfacente, straordinario l'arco, lo, lo nero smartphones perché l'impugnatura, non so, l'hanno provato sulla mia mano, è perfetta, è perfetta perché è perfettamente centrata nel punto di vista, quindi non ho più avuto bisogno di modificare granché, no? ho solo bussato un po' l'impugnatura eh, per avere un al contrario dell'olimpico, l'olimpico dell può mettersi perfettamente allineato con tutti i suoi segmenti ossei l'arco nudo è un pochettino più, un pochettino più disa disagiato da questo punto di vista quindi l'impugnatura per olimpico non va bene per l'arco nudo non va bene non va bene perché eh, adesso si usano queste impugnature con gli, angoli, con gli angoli invece al contrario io ho bisogno di un angolo più ortodosso per, eh, proprio per il tipo di tiro che è sempre un po' chiuso, no? un po' chiuso tra virgolette, perché poi quello che importa alla fine della fiera sono le forze che devono essere allineate. No, ecco perché dico che il tecnico deve conoscere la tempo. A me quante volte hanno detto ma non si è allineato, sei tutto piuttosto... ma oh, facciamo tutti i 28 e 29? Ci sarà stato un perché, un perché, e poi sono diventato anche curioso su quello che stava capitando a me, e io allineavo, le forti gioca, ma è fortigiosa, guarda la le freccia non vanno per miracola. Eh? Ecco, ripeti solo, ripeti il concetto. Eh? A altri non sento Ripeti il concetto per cortesia, allora tu miri con la punta del bottone, quella con la bolla. Sì, questo... Quindi senza freccia in questo caso, perché sennò non... È... Certo, senza freccia. Poi miri a quei se la presenza se di un l'acqua va su vuol dire che sta tirando di più fattente su e lo mollo certamente oppure se va al giù cioè, vuol dire che devo mollare questo che sta tirando oppure Tutto. al contrario oppure è logico che devo, devo avere la sensibilità per sentire se sono un bravo a cere bravo a cere meglio a cere per quello che serve la messa a punto perché se non lo sento non mi serve se lo sento, mi serve perché devo togliermi questo problema Il connubio di punto di spinta, il connubio, punto di spinta dipugnatura, potenza, equilibrio di potenza dei flettenti, qualunque essa tenga fuori a un punto di cocco deve far sì che quando abbiamo il punto di cocco più basso possibile siamo nella condizione migliore diciamo poi prove e ci accorgiamo. diciamo che nell'arco nudo ho anche tre ottavi di pollice ci sono scusa, diciamo. al variare del pillar varia anche la posizione chiaramente del punto di incocco certo, certo. Sì. ovviamente sono in fase di messa fatto, punto, non però... ho fatto il punto di incocco saldato col, con l'arco avevo messo un po' di qualcosa che non troppo stretto posso Se un attimo di Il diametro della freccia incide? Poi sull'altezza del punto di cocco in base a. ho oh, Un'ottima domanda questa, un'ottima domanda. Ma come si incide il diametro della freccia? Come si incide? Molto spesso eh, rispondo subito a questa domanda perché è una cosa che non viene presa molto in considerazione. Il punto di cocco normalmente viene fatto sulla cocca sulla cocca e no, la cocca non c'entra niente. Il punto di cocco si deve fare sul diametro della freccia. Quindi molto spesso io faccio il punto di cocco che è bassissimo, è altissimo, ma però sto usando delle frecce da 23 e, e il punto di cocco c'è giusto, non ce l'ho, ho sbagliato. Quindi ricordiamoci sempre che quello che è in gioco, noi purtroppo con la squadretta misuriamo dove va a inserirsi la cocca ma normalmente la freccia è sempre più grande della freccia, quasi sempre, a volte ci sono anche tocche grandi, da... però ricordiamoci che, fatto bene a ricordarlo, quello che non mi passato di mente, che eh, la messa a punto, del punto di coppa si deve fare tenendo in considerazione il diametro della freccia, e questo è poco conosciuto dalla Dimmi, ma col bottone, se io mi collimo di movimento che sale e scende cioè io devo ho vado a per via da il mare cioè, per te tieni, una... se te devi avere una sensibilità e mentre tiri ti accorgi che la mano si sposta certo cioè, te non la devo tirare la mano ferma e tiro, la mano e, la ferma. tiro e ti accorgo la spalla sale o la spalla scende se ho questa sensibilità c'è il tiro da lui poi anche se è proprio puoi fare una con un tecnico con le telecamere del sopra e sotto che così vedete che non ci sia anche spostamento da E la mano sulla corda sotto cocca? Eh, cioè so la mano sulla corda quando si prende si... La mano, diciamo, dopo il te, non è tempo, eh, che ha grossa importanza da mettere la mano. Diciamo che no, no, scusa, ha ah, importanza la mano. Metti là a 25 metri. Dove è un compromesso per il tuo tiro. Se te fai solo 18 metri, 18 metri. E fai tutto a 18 metri. Se invece io faccio tiro di campagna, 25 metri. E così ho un compromesso per, per capire cosa sta succedendo. Sul 3D quindi si dice il Anche lì bisognerebbe aprire un capitolo, no? Perché alla fine, una volta, si diceva... E le gare si vincevano alle lunghe distanze quindi bisognava mettere appunto punto l'arco più per le lunghe distanze che per le corte distanze adesso buona adesso bisogna fare i 6 e i 6 non si fanno a 50 metri non si fanno su 60-40 i 6 si fanno sui piloti io da 5 a 10 metri ho 6 piloti 6 per 3 fa 18 ho 18 frecce da tirare e teoricamente vuole fare 6 no, 15 no 17 va bene 17, va bene 17 no, 15 e intanto queste 15 voglio vedere però se, se in effetti la messa a punto per l'anterefield è più portata stare un pochino più vasta come si diceva no? una volta a mio modestissimo e un parere perché in effetti bisogna fare 6 lì. cioè il 6 cuba alla fine cioè, già se mi fanno pochi però si fanno le porte i sei se io ho una sull'ante ho una, una visuale da 60 18 metri io devo fare 18 non posso non fare 18 o 17 se io faccio 13 o 14 eh, sono, non sono destinato a energia. Quantomeno 3, 3 5 quantomeno. Eh, quantometto. 3 gialli, giallo è bello. Diciamo per non tiratore medio alto poi. Va bene, è logico, si cerca di fare il miglior possibile del punti e ma fare il 050. Tiller! Quindi abbiamo scoperto no, che il TILER è eh, simile, sì, molto importante ma anche alla fine tutto sommato con questa rilevanza strategica. Quindi alla fine cosa abbiamo fatto? Abbiamo messo a punto il nostro arco in modo tale che i due flettenti siano più o meno equilibrati e per equilibrati in modo dinamico perfettamente bilanciati perché se io non mi sforzo la mia sensibilità mi permette di non spostarmi arrivando ancora la giocavo state sicuri che sono equilibrati per me perché entrano in gioco molto i punto di non importa che i due fedenti siano più o meno carichi dove vogliamo nel 99% dei casi deve essere più carico quello so però per me per come impugno l'arco per come tiro ardo così, così dovrà essere e così sta <coughs> brace Boh, una volta che abbiamo messo a punto il killer possiamo mettere in pull, si è molto interessante questo, bellissimo, ora non abbiamo ancora fatto niente eh fare due o due due volte. Allora abbiamo ancora fatto niente, dobbiamo ancora scegliere le frecce, scegliere le frecce. Dobbiamo ancora andare a comprare la freccia. Cioè, abbiamo comprato solo l'altro, adesso la freccia non stabilire il punto di cocco ottimale, il prezzo ottimale. Allora intanto l'arco nudo è molto avvantaggiato nella scelta delle frecce, perché al contrario dell'arco librio Gambica che è vincolato alla Lucoamo amo, quindi ha davvero un ruolo per forza di un pollice e tre quarti, eccetera, eccetera, lo sapete benissimo di cosa stiamo parlando, l'arco lubi se ne frega, se la freccia esce di un po', cioè non di tanto, ma di un po' uscire. e quindi possiamo molto facilmente lavorarci su la lunghezza della freccia, no? Perché è importantissimo è basilare e la cosa più importante di tutte è scegliere la freccia giusta è importantissimo scegliere la freccia giusta per il nostro modo di tirare è logico che la nostra freccia sarà giusta a maggior ragione se abbiamo una tecnica di buttino. un pochettino affinato perché? e non lo dico io lo dicono le tabelle esco lo dicono lo dice il software per, per, per le frecce da rilascio morbido a rilascio duro con tutte le normalità che ci sono ci sono tre stagni a 780, a 720, a 670 solamente dal tipo di rilascio No, oh, non lo dico io, lo dice il software ma Quando sul software la selezionate che tipo di rilascio avete? Provate a selezionarli morbido, poi normale e poi duro. Cavolo, ma lo spine cade un sacco di mezzo E allora che frecce pre-compro, se io non ho un rilascio? adeguato, Quindi anche lì la tecnica, ovviamente, un minimo di tecnica di base è essenziale per poter fare una messa a punto del centro. Ma abbiamo detto che ce l'abbiamo questa, questa tecnica di base. Quindi possiamo prendere le frecce un pochino più lunghe e poi scegliere una punta adeguata. Allora io da arciere sono dell'avviso che nell'arco nudo il FOC deve essere del 16% o più, quindi al massimo. Se abbiamo delle ACE, per esempio, la okay, ACE visto dice che il massimo è il 16%, io voglio 17%. Non ve lo sto a spiegare, sarà un ulteriore di un altro seminario, parleremo del foco e per cosa c'entrano queste percentuali, cosa vanno a variare. Sappiate che più il foco è alto più, eh? Scusa. tanto per cominciare. Il foco è la percentuale di spostamento verso la punta del peso del mio ma ne parleremo più, più per adesso abbiamo questa quindi io nella scelta della punta dovrò tenere conto che dovrò avere una punta pesante allora come minimo non si può scendere sotto i 90 gradi a meno che non tiriamo diamo a 18 metri, ma siccome a 18 metri è meglio avere punte più pesanti perché fatto male, visto che teniamo da vicino, facciamo che avere punte da pesanti per tutte le distanze che non servono. È vero che punta pesante freccia calante, così si usa dire, però punta pesante più precisione, più rosata stretta, più sicurezza nel tiro, più affidabilità, so cosa sto facendo, so cosa sta succedendo, con la freccia leggera non so mai cosa sta succedendo, non c'è perdono. Quindi l'arco nudo già è difficile da manovrare, non devo crearmi delle erogie irrilevanti, avere una, una, una punta della freccia di mezzo grado. Meno di mezzo grammo più leggera, un quarto di grammo più leggera. Ma a cosa mi serve? A cosa mi serve? Sì. Punta da 100 grammi. Siamo giusti. Sì. Punta da 100 grammi. Voglio una punta da 100 grammi. Benissimo. Io prima scelgo la freccia poi faccio la messa a punto. Non come fate tutti voi che prima fate la messa a punto e poi cambiate le frecce. Prima scelgo la freccia, ci penso 100 volte, scelgo la freccia e poi faccio la scuola. Bene, metto la mia punta, taglio, ho l'allungo a 27 e mezzo, lo taglio a 29 e spongo Poi le taglierò un pezzettino alla volta, e finché non troverò le cose adatte la, lo spine adeguato come lo trovo lo spine adeguato? allora intanto per Marco Nudo va benissimo il test delle spennate. invece va malissimo il test della carta che calma. già va malissimo per Marco Mundo secondo me c'è solo una persona al moto che può fare il test della carta che possono fare il test della carta come l'arco treva eh? io io no quindi neanche io sono in grado di fare il test no, troppe variabili o dare dei perfetti risultati e un attimo dopo non ci capisco. No, eliminiamo il test della carta lasciamo stare E eliminiamo anche tutte le messe a punto fini per l'arco olimpico quelle sono per l'arco olimpico Lasciamo perdere camminate, non camminate, eh, test del press, test del, del punto del center shot con la L rovata, basta leggere in giro, c'è di tutte le di Test delle spennate. Tre impennate e tre spennate. A vedo tutti che tirano uno spedale. Oh, io. Io. Tre spennate. Oh, non siete qua, yeah. Tre spennate, impennata e spennate e si comincia a mettere a posto il punto di corpo. la rosata delle tre spennate più alta altro punto di incontro. la rosata delle tre spennate più bassa abbassa il punto di vista. e cominciamo a mettere a posto il punto di collo la rosata delle spennate no, speriamo di no che non sia andata tutta a destra deve essere andata a sinistra Col minimo, se no sono rovinato, ho sbagliato. Non riporto le frecce, perché ne ho tagliate solo 6, non 12. Quelle 6, le devo aumentarle. perché è logico, perché non posso, le ho già tagliate per le lunghe, perché se sono morbide, sono rovinate. Abbiamo detto che non voglio, non ne aumentare, le ho indovinate. Quindi, o ci ho indovinato, e va bene, le un pochino più lunghe, okay? o devono essere a sinistra perché eventualmente posso aumentare un po' la mia potenza dell'arco, modifico ovviamente tutte e due i flettenti, aumento la potenza del portivo, la potenza dell'arco e, eh, no, e vado a aumentare la potenza, di conseguenza morbido disco le di frecce. Ok? E da qua ci siamo? Uh, un po'. Ok. Poi abbiamo registrato tutto, te lo puoi vedere con il calma anche a Valentino anche tentatore che poi il matto serve e poi, poi vedere immagino delle diapositive no? E le diapositive fa cagare cioè io ho un seminario che poi entro le diapositive manco c'ho matto però scusa se ti vanno destra, no? che sono morti eh sì. e tu le hai tagliate due pollici no, e mezzo più lunga grazie ma, eh. Ma eh, perché il gioco è. No, è sempre davanti a te Per no. okay. Bene dettaglio. E lì, finalmente ho detto la marcata e no. destra. Devono essere a destra perché, cioè, okay. In modo tale che le possa leggere. Per i testi. Ok? Meglio se.. <coughs> per i mancini. E' normale che c'è il cammino. Oh. Allora. Eh l'ho fatto apposta per vedere se la attenti. attenta. Sì, eh, sì, non era un po' così attenti, eh, era un po' eccessivo. Mm. Benissimo, sperando che sono, sono un pochino morbide, le taglio ancora di un centimetro, taglio ancora di un centimetro. Finché faccio rientrare finalmente ste le faccio... Se ho azzeccato l'acquisto anche il punto più o meno va bene spennate in pennate di 10 certo metri, 15-200 certo metri sono, ok, alla fine, se, una buona... no, se non riesco a fare niente, perché come faccio pagare, gara, eh, e mi devo accontentare, se no alla fine vi assicuro che dettaglio un pezzettino per volta, alla fine, ma scusa se non uso le spennate che le frecce vanno comunque dritte, cioè quando... E lo so tesoro, eh, ma io devo, eh, devo, devo avere un sistema per capire quando lo spine della mia freccia è corretto e l'unico test affidabile per nudo è il test delle spennate. Posso capire che poi dici, ma se le spennate vanno tutte nel centro uguale alle impennate, uso solo le spennate? No, no, perché oltre i 18 metri non puoi vederle. Alle spennate diventa più dura. è meglio tirare le impennate. Ma devo capire se lo spine è corretto. Lo spine è corretto perché. I nodi delle, delle frecce, sapete che la freccia scodinzola per ventre i nodi in un'onda sinusoidale, per effetto ne parleremo poi magari in separata sede, su questo i due nodi che sono sempre a zero di un'onda sinusoidale devono essere poi quelli che sono perfettamente perpendicolari e nonostante lo scodinzamento i, i due nodi della freccia devono andare perfettamente verso il bersaglio e questo, eh, questa messa a punto poi dei nodi delle frecce fine la farò poi col bottone di pressione il bottone di pressione servirà per, questo, per la messa a punto del volo della freccia ok e fin qua ci siamo fino ah, adesso il, eh, punto, il bottone come adesso per fare quelle ah, ok Oh, okay. Il bottone, diciamo, deve essere messo con la bolla media. Diciamo che alla fine poi della fiera io devo avere una bolla media e il bottone l'ho usato per, le... per far andare al centro, perché purtroppo solo quello. Però ti accorgerai che se le frecce sono giuste, alla fine io ho un bottone media con la bolla media e potrò spostarle dal mio centro poi lì anche dipende da come io traguarderò l'anno, come mi diceva prima.